Ci sono grandi opportunità sul mercato italiano? Resta fino alla fine se vuoi scoprire quali potrebbero essere delle aziende molto interessanti per il futuro. Milano ha le più basse valutazioni se confrontata con i più grandi listini a livello mondiale. Infatti ci sono titoli che hanno perso addirittura fino al 40% dall'inizio dell'anno. Tuttavia, per le agenzie di rating, l'Italia non sarebbe a rischio recessione. Quindi la domanda che sorge spontanea è: è il momento per fare degli investimenti? Quindi facciamo una breve panoramica di quella che è la situazione attuale per contestualizzare meglio tutto questo discorso. Allora, la guerra in Ucraina sicuramente non sembra più qualcosa, diciamo, di breve, le cui conseguenze spariranno in fretta ma al contrario è una guerra che oramai va avanti da ben più di un mese quasi due oramai e sicuramente le conseguenze ce le porteremo dietro per diverso tempo in contemporanea come se non bastasse e anzi in realtà la guerra ha aggravato quello che sto per dire ecco in contemporanea L'inflazione non, eh, non si sta diciamo facendo attendere infatti è molto forte e a marzo ha raggiunto addirittura il 7,5% nell'eurozona come abbiamo già visto tra l'altro nei video precedenti ma comunque non solo nell'eurozona ma l'inflazione sta colpendo diverse economie soprattutto occidentali negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo e chiaramente questo, questa situazione rende il contesto insomma particolare quindi le due macro, diciamo, aree da controllare in questo periodo sono quelle relative alla guerra e relative all'inflazione. Tornando alle azioni, si è notato ultimamente che le aziende ad essere rimaste maggiormente penalizzate da questa situazione che vi ho appena descritto sono le cosiddette mid cap, quindi quelle aziende di media capitalizzazione e la ragione sta probabilmente nell'impennata che hanno avuto i costi delle materie prime e dell'energia. Infatti le mid cap sono prevalentemente aziende manifatturiere e quindi energivore e con maggiori rischi relativi ai propri margini nel senso che se un'azienda ha un certo margine di profitto diciamo, quindi riesce a guadagnare un tot in confronto ai propri ricavi è naturale che all'aumento dei costi questo margine si ridurrà e queste aziende che dipendono molto quindi dal costo dell'energia e dei trasporti e delle materie prime è naturale che siano rimaste particolarmente penalizzate e che si siano viste praticamente ridurre i margini ecco su questo possiamo fare un ragionamento infatti i costi del trasporto in aumento hanno messo in evidenza come in futuro potrebbero essere premiate quelle aziende che hanno la propria produzione vicina quindi per esempio in italia o al massimo in, in unione europea quindi questo tradotto significa che il mercato potrebbe premiare nel tempo quelle aziende che o già hanno la produzione in italia o che stanno attuando delle politiche per riportare la produzione in italia o comunque nell'unione europea e questo ridurrà ovviamente i costi di trasporto i rischi legati ovviamente all'avere qualcosa di molto lontano perché attualmente ci sono delle produzioni che effettivamente se si dovesse bloccare qualcosa dall'altra parte del mondo non si produce qua per esempio infatti molte aziende stanno avendo problemi non solo per i costi che sono lievitati relativi ovviamente all'energia e ai trasporti ma anche per i ritardi nel senso che se non, se non arrivano i componenti per esempio in tempo chiaramente delle produzioni si possono bloccare e di conseguenza un elemento da tenere sotto controllo a mio avviso nel prossimo futuro sarà proprio questo nel senso dove le aziende producono e dare maggior valore a quelle aziende che hanno riportato la produzione in italia o che hanno sempre avuto la produzione in italia o comunque nell'unione europea va bene anche l'unione europea ovviamente e, o che comunque stanno implementando delle politiche al fine di riportare in italia le, le produzioni la ragione è che produrre in italia o comunque nell'unione europea nel prossimo futuro e per un certo periodo di tempo probabilmente potremmo definirlo come medio periodo ecco che avremo la possibilità di individuare un vantaggio competitivo in quelle aziende che hanno la produzione vicina quindi quelle aziende che riusciranno ad avere un vantaggio rispetto a quelle aziende che non riusciranno a portare la propria produzione vicina chiaramente poi nel tempo probabilmente l'economia diciamo le aziende si riassesteranno e torneranno tutte più o meno a produrre comunque in luoghi vicini e di conseguenza a meno che non cambiano di nuovo le, le dinamiche geopolitiche ovviamente però comunque l'idea attuale è che torneranno le aziende a produrre più vicino che anche in ottica diciamo ambientale sarebbe meglio e di conseguenza una volta che tutte le aziende sono tornate in Italia o comunque in Unione Europea è ovvio che non sarà più un vantaggio competitivo perché le aziende non riusciranno probabilmente a difendersi a difendere quel vantaggio competitivo in quel senso anche se mai dire mai però il succo del discorso è che per un certo periodo di tempo produrre vicino sarà un vantaggio competitivo e il vantaggio competitivo si traduce solitamente in rialzi del proprio valore azionario e quindi i management delle varie aziende dovranno impegnarsi a raggiungere per primi questi traguardi. Ti devo dire che tutti questi ragionamenti li sto facendo prevalentemente grazie a un articolo che ho letto su Milano Finanza e quindi grazie a questo articolo Ora voglio parlarti di alcune aziende che effettivamente hanno questa caratteristica dell'avere la produzione prevalentemente in Italia o comunque nell'Unione Europea e quindi aziende che potrebbero avere questo tipo di vantaggio competitivo in futuro e tra l'altro alcune di esse sono anche aziende che operano diciamo nel settore del, del green e di conseguenza anche quello può rappresentare un forte vantaggio competitivo se lo si fa bene e meglio degli altri perché chiaramente le persone sono sempre più portate ad ad acquistare prodotti, diciamo green, quindi anche etici in un qualche senso dal punto di vista ambientale, e di conseguenza un'azienda forte in questo senso avrà sicuramente un vantaggio rispetto a chi non ha. Questo, questa caratteristica. La prima che vi voglio citare è il gruppo FOSS, azienda che progetta e sviluppa sistemi informatici complessi. Un'altra poi che vi voglio citare, che onestamente mi piace anche un po' di più, è Doxy SPA, non so se si pronunci così in realtà azienda nata nel 2001 che si occupa di digital transformation nel settore delle comunicazioni infine l'ultima che ti voglio citare è Aquafill, società fondata nel 1965 e che si occupa della trasformazione di rifiuti di nylon come per esempio le reti da pesca in un filo che si può utilizzare nei settori della moda e dell'arredamento quindi come avrei capito queste sono aziende che hanno la caratteristica dell'avere prevalentemente la produzione in Italia e o nell'Unione Europea e di conseguenza potrebbero avere questo tipo di vantaggio nel tempo sono aziende abbastanza piccole diciamo non sono de dei colossi non sono aziende famosissime come per esempio potrebbero essere aziende di cui abbiamo parlato in video precedenti come per esempio Leonardo nel settore della difesa però il discorso è che volevo mettere diciamo sotto la lente un pochino queste tre aziende perché volevo portarvi degli esempi di aziende che hanno quella caratteristica di avere la produzione comunque in Italia o comunque sia in, in Unione Europea e che quindi dipendono prevalentemente dalle condizioni che hanno vicino e non da ciò che può succedere a migliaia di chilometri di distanza quindi oggi abbiamo visto delle realtà diverse rispetto al solito quindi realtà un po' più piccole, un po' meno famose però ho voluto cittartele perché appunto ho letto di queste aziende su Milano Finanza e quindi ho pensato che sarebbe stato interessante condividere con te questo, questo discorso e questo ragionamento per il quale le aziende con una produzione vicina potrebbero un giorno avere un vantaggio competitivo chiaramente questo non è assolutamente un consiglio di investimento sono semplicemente opinioni e idee che eh, voglio condividere con te e io ti devo anche dire che non ho analizzato a livello fondamentale queste aziende quantomeno non l'ho ancora fatto quindi nel senso io non so realmente poi quale sia la loro solidità, quali siano le loro potenzialità, io so solo quello che appunto ti ho detto in questo video quindi il discorso relativo alla produzione che è il focus di questo video nel senso quello che voglio dirti oggi è proprio questo quindi che dovrai prestare attenzione in futuro anche a questi elementi nelle tue analisi fondamentali comunque se ti interessano le azioni ti ricordo che è attivo ormai da un paio di mesi il servizio stock insider di IRforex dove andiamo quotidianamente a guardare le azioni prevalentemente italiane ma ogni tanto anche europee e americane e andiamo a vederle quotidianamente attraverso un canale telegram poi c'è un webinar settimanale e mettiamo anche a disposizione un, un report mensile di un'azienda che selezioniamo e che vediamo dal punto di vista di price action e dal punto di vista fondamentale comunque se vuoi maggiori informazioni ovviamente trovi il link del sito in descrizione e tra l'altro lo vedi qua dietro Stop Insider e, e niente con questo è tutto io ti invito a lasciare un like se il video ti è piaciuto e iscriviti al canale a venirci a trovare su Instagram sulla pagina ir e se ti va ti invito anche a dare un occhio al mio canale YouTube dove invece si parla prevalentemente di marketing, di marketing strategico, di business e di sviluppo di business quindi tutto ciò che serve per far funzionare un business quindi con questo di nuovo io ti ringrazio per essere arrivato fino qui, ci vediamo alla prossima, ciao!